Bentornati sul canale di MrGadget.tech oggi per scoprire da vicino un prodotto molto interessante, Honor Magic 5 Lite. Prima di cominciare vorrei chiedervi una cortesia, quella di iscrivervi al nostro canale, di attivare la campanella e se vi va di lasciare anche un mi piace. In cambio noi vi presentiamo un prodotto che sarà un best seller per il 2023, abbiamo già detto, si chiama Honor Magic 5 Lite. Chi segue mrgadget.tech sa che noi siamo particolarmente affezionati al marchio Honor, soprattutto perché porta con sé l'eredità della grande esperienza di Huawei, che ora viene proiettata verso il futuro. Sapete probabilmente anche che noi tendiamo a entrare molto poco nei dettagli tecnici, ma a raccontarvi più eh, l'esperienza d'uso. E quella che abbiamo fatto con Honor Magic 5 Lite è onestamente molto positiva. Sono diversi gli elementi intorno a cui è costruito questo smartphone, il cui prezzo di partenza è inferiore ai eh, 400 euro. Intanto il design molto originale, questo matrix design con una sorta di disco volante incastonato sullo smartphone dove sono posizionate le fotocamere posteriori. E poi lo spessore, nel punto in cui è più grande, è di 7,9 mm per un peso inferiore ai 180 grammi. E poi non solo cioè il display, display con una qualità tra cui, eh, di cui da, di poco, tra poco vi diremo, ma eh, il dettaglio principale è quello della batteria, superiore ai 5000 mAh per molti utenti con un uso regolare, questa batteria durerà probabilmente due giorni. Allora, dicevamo del display, 6,7 pollici OLED con refresh rate fino a 120 Hz, con un'ottima leggibilità anche alla luce diretta del sole e con il bordo curvo che per questo, fascia di prezzo eh, è qualcosa di eh, difficile da eh, trovare. Eh, display che riproduce colori con un'ottima eh, fedeltà mh, e anche con una luminosità massima che riesce eh, a farsi vedere molto bene anche la luce eh, diretta del sole. L'audio è mono ma è discretamente potente quindi insomma eh, arriva nella parte inferiore dalla parte inferiore del eh, telefono vi accorgerete che eh, il volume è elevato. Ottimo anche il volume in conversazione il interlocutore si potrà sentire sempre anche in contesti sufficientemente rumorosi. Dentro questo smartphone c'è un processore un po' diciamo stagionato, eh, però il fatto che sia così stagionato, Qualcomm Snapdragon 695, vuol dire anche che è molto rodato, funziona molto bene, c'è cioè il 5G, ha un eh, consumo eh, tutto sommato limitato, viene gestito molto bene e riesce anche a contenere il surriscaldamento rispetto a molti processori eh, di eh, nuova generazione Cioè, certo, come detto, un po' datato ma funziona comunque bene il blocco delle fotocamere ha un sensore principale da 64 megapixel un eh, sensore grandangolare da 5 e poi un macro da 2 eh, fotocamera frontale da eh, 16 megapixel, risultati buoni in linea con la fascia di mercato a cui eh, appartiene con buoni risultati anche quando eh, si tratta di eh, girare e di fare scatti eh, notturni quello che diciamo spesso è che il margine di miglioramento più grande Honor ce l'ha nel girare video, nella stragrande maggioranza dei casi sono comunque perfetti e potrete sfruttare anche gli strumenti di editing che sono eh, direttamente dentro il vostro cellulare senza dover installare alcuna applicazione esterna a proposito di questo vale la pena spendere due parole sull'interfaccia eh, di eh, Honor Magic 5 Lite perché Magic UI che a noi piace molto arriva direttamente dall'eredità di eh, Huawei, un'interfaccia pulita mh, ancora oggi eh, diciamo contemporanea, moderna con tutto ciò che serve per utilizzare il telefono senza la necessità di eh, aggiungere applicazioni esterne. Ovviamente ci sono i servizi di Google e quindi insomma tutta la miriade di servizi a cui potete accedere di Big G. Abbiamo detto della batteria 5100 mAh, ricarica con una potenza massima di 40 Watt che sì, non sono i 200 150 watt, 120, 100 ormai sono eh, all'ordine del giorno ma insomma sono più che sufficienti per avere una eh, ricarica rapida soprattutto perché eh, ricaricare il telefono non sarà un grande problema visto che questa è una batteria davvero eh, performante da 5100 mAh noi siamo arrivati a sera sempre con il 35 addirittura in alcuni casi il 40% di eh, autonomia quando proprio ci abbiamo dato dentro siamo arrivati a sera con il 25% di autonomia residua. Diciamo che insomma ce n'è davvero per tutti. Insomma, un prodotto con un design originale che non c'è sul mercato, un prezzo sotto i 400 euro che è competitivo per quello che viene proposto, ottimo display, ottima fotocamera, a noi Honor Magic 5 Lite piace. Siamo quasi convinti che questo potrebbe essere uno dei best seller della prima parte del 2023 e insomma chi deciderà di comprarlo sarà sicuramente soddisfatto. Per qualunque domanda voleste fare, per qualunque dettaglio voleste conoscere, che non abbiamo ricordato, noi tendiamo a raccontare un po' di più come ci siamo trovati rispetto a spaccare il capello sulla scheda tecnica, siamo comunque sempre a disposizione. Grazie, a prestissimo, ci ritroviamo presto su MrGadget.tech.